Una due giorni di musica, impegno civile e tante iniziative aperte alla città anche perché sono tutte ingresso gratuito. È una iniziativa che nasce da una rete di associazioni a partire dall'Associazione D'Altrocanto, il Circolo Arcimarea, l'Associazione Tirrenoi, con il sostegno e il supporto sia del Comune di Salerno che del Centro Servizi per il Volontariato Sodalis, che inizierà con un concerto eh, sabato 2 alla Sala Pasolini, eh, con, che vedrà sul palco la compagnia d'altro canto, eh, i Gang, che sono un pezzo storico del Combat folk Italiano, eh, un giovane cantautore salernitano, Stefano Bifulco eh, che è appena uscito con il suo primo, con il suo primo lavoro e Antonio Smiriglia che è una delle voci principali dell'Orchestra Popolare di Ambrogio-Sparagna che farà un po' da collante tra la musica d'autore e la musica tradizionale. Il tutto si sposterà poi il giorno dopo, domenica 3, eh, al Circolo Arcimarea dove riusciremo, proveremo almeno a mettere eh, poi sul campo quello che è questo lavoro di collegamento tra la musica d'impegno, la musica d'autore e la musica tradizionale con un'agora un nel eh, nella quale proveremo a trovare la via per, di questo collegamento per rendere operativo tutto questo discorso e poi eh, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio ci sarà un laboratorio dove appunto trasformare in pratica il lavoro eh, di questi due giorni.